Proviamo a accendere la luce... Oh ho ho! Faccio il video in italiano questa volta perché penso che sia un po' più discorsivo anche perché secondo me ci saranno un bel po' di cose da fare e un bel po' di cose da vedere Praticamente è un progetto a cui ho lavorato da un po' di tempo Tutti questi pezzi sono stati progettati da me e stampati da un mio amico che è la stampante 3D Home3D che io voglio ringraziare e salutare Cominciamo già nel dire che il logo è pensato per essere messo al muro con una parte posteriore del logo una luce LED che andrà sparata sul muro dietro al logo in modo da far risaltare il logo come se fosse un'ombra per dire l'ho progettato io tutto io e quindi vediamo come com'è tutto quanto sono molto curioso, molto imbogliato di provare tutto quanto, andiamo uso la mia GoPro qui davanti per registrare un po' tutto quello che sto facendo da davanti di fianco invece ho anche la mia fantastica videocamera Prima cosa da dire è che i pezzi sono stampati abbastanza bene, ho dovuto un po' levigarli e eh, lucidarli, diciamo, perché avevano ancora delle imperfezioni. Li ho un po' levigati in modo che siano belli eh, come, come risultato finale, insomma. E questo sarebbe il logo completo. Nella parte posteriore del logo ho fatto un po' dei, degli scansi e dei particolari per, per attaccare dopo i led, ho fatto una specie di guida. Tutto attorno al, al logo e nelle parti centrali ci saranno dei supporti che tengono il vano batterie, vano pile, eh, che sono 6 batterie AA. Tutti questi pezzi sono collegati tramite questi gancetti che vengono incastrati eh, sulle apposite fessure. Inoltre dopo ci saranno, delle, mm, ci saranno dei fori eh, porta fascette che serviranno a eh, tenere il led. Primo step da fare secondo me è incollare tutto quanto, eh, tutti quanti i gancetti in modo che il logo rimanga fermo, stabile. Poi cercherò appunto di far combaciare bene anche i pezzi che sono un po' staccati. Poi attaccherò tutti i supporti e infine attaccherò il led. Il logo si attaccherà al muro con delle calamite che sono da 20 kg l'una, quindi tirano un bel po'. Niente, andiamo. Prima di incollare mettiamo tutti i pezzi al suo posto e vediamo come va. Anzi, per questa parte posso, anzi devo tenere una superficie piana quindi questo lo sposto viene fuori così, Beh, o meglio verrebbe fuori così, adesso lo incollo senti i pezzi precisi uff uh. <ride> Siamo. Però la faccia che mi interessa di più Che sia bella è davanti Dietro è poco importante Cerco di allineare bene i pezzi Adesso che abbiamo incollato il tutto Mi riprendo questo I prossimi pezzi da attaccare sono Questi vanno a incastrarsi qua Questi saranno i supporti per i vani delle batterie Facciamolo una volta Da un po' Anche qua dietro non sono il supporto finale diciamo cioè il supporto generale di tutto il pezzo questi qua Perché non sono abbastanza grossi per tenere tutta questa struttura quindi questi saranno i supporti dove andrà attaccato direttamente al muro Questi, questi attacchi che vanno messi così Questi due pezzi non li, non li incollerò perché sicuramente le pile si scaricheranno e quindi dovrò cambiarle Quindi questi qua li tengo solo come supporto fisso diciamo che puzza da colla e che finché questi si incollano posso bene proseguire con i mega supportoni questi Bondo un po' con la colla Ho dato un bel po' di colla in questi punti perché voglio che sia ben attaccata bene aspettiamo che si incolli tutto bene e poi andiamo avanti A few moments later. ok allora il prossimo passo è mettere i led qui e qui ci abbiamo il led con le due pile, le due batterie, i tuoi vani batterie. Tutto il tuo led sarà 2 metri, 3 metri e mezzo, non ricordo. Va attaccato con le fascette. Qua praticamente si vede come ho pensato a fare il giro dei led. Qua arriva il bello. Le fascette praticamente vanno infilate in questi fori qui sono dei fori passanti prima di passare la fascetta io farò passare il led in mezzo qua e con la fascetta lo, lo blocco niente questo sarà forse la roba un po' più lunga da fare questo led qua dopo sarà controllato da un telecomandino che ho dentro lì che permetterà di gestire la luce la luminosità gli effetti eccetera eccetera da remoto le batterie nel vano batterie si sono ben incollati ho messo così penso e quell'altro ho messo così Così i fili sono fuori dalle sbalotte. <ride> Questi qua vanno messi sopra qui. Cominciamo a fascettare tutto. Fascetta portata di mano e molta pazienza. ci passi, dai ci passi. Ecco qua. Ok, non ce l'abbiamo. Sarebbe meglio tenere questa placca sopra qui. Ok, allora fascettiamo qua. Ok, cerchiamo di nascondere un po' i cavi. Qua ci vogliono le manine piccole che non ho. Aspettiamo che in certi punti c'è ancora la colla. È fresca e quindi diceva da qua si parte e si va su progettarlo è una cosa dopo metterlo in pratica è un'altra ma ah, ci sta perfetto qua che bello fantastico allora adesso devo fare una curva la fascetta ci passa fantastico e questa muore lì in totale per progettare tutta sta roba qua penso di averci messo un giorno intero, probabilmente, c'è un giorno inteso come 24 ore di progettazione. Però veramente ci sta. ci sta da Dio qua sul fianco. C'è materiale le fascette in modo che non mi desco le mani. Siamo appena un quarto. <ride> yeah! Mi piacerebbe mettere su un po' di musica perché mi rilassa. La metterò in posto, <ride> sicuramente. quando le cose vanno bene bisogna approfittarne quando durano <ride> qua devo passare sopra andiamo avanti come se andrà plastica yeah. ok, allora adesso curva secca il casino sarà far incastrare tutto quanto il led cosa funziona bene. allora facciamo la stessa roba anche in questo punto passiamo sotto la fascetta Oh guarda, ci sta perfetto sullo scanso. Non so se si vede qui. Da. Metto un po' di traverso così magari si riesce a vedere un po' meglio da questa videocamera. Così da a passarci sotto. Ok. Facciamo una fascetta dietro. Non dovrò raccontarvela perché non si vedrà un cavolo di sto punto qui. Ok, sono uscito ma sempre piena di colla, porca miseria. Ok, siamo passati sotto al, al supporto, dove qui ho fatto due eh, fori passanti, due C diciamo, dove passare le fascette. Sembra andare bene, quindi non me lamento. Mettendo questa fascetta qua dentro possiamo tenere due parti del LED, quindi la parte davanti del LED e la parte sotto del LED tipo a panino stiamo sacrificando un sacco di fascette giusto per farvi vedere come sono messo <ride> sono messo così ho fatto fare tutto il giro partendo da qua da dentro qui fino a qui siamo a circa metà ma neanche però per adesso sta andando tutto abbastanza secondo i miei piani dopo non voglio parlare troppo presto può essere una rogna qui è difficile farla passare le fascette dai che ci passi dai eh, che si confido in te confido in te sì. dai due fascette e qua facciamo come prima impaninata di led col contorno di fascette Andata. qua deve fare il giro non è strettissimo eh. speriamo che in questo punto qua non sia critica la cosa uh ok buono possiamo andare su su che ci passa su che mi serve oh no bene. ci abbiamo fatto adesso è solo in discesa facciamo anche qua Faccio così per vedere un po come sono messo fascette pazienza vuoi tatuarmelo qua fascette pazienza ok boh. adesso andiamo a fare tutto il giro di qua adesso qua dovrebbe passarci bene in teoria. Dai che qua si va spediti, dai che qua si va diretti. Om. fascettazione lunga Lunga da morire Le mezz'ora che sono qua Ok, la curva non è male Non mi dispiace Sono sopra una luce? No, bene okay. Abbiamo quasi finito il giro Dai che abbiamo quasi anche Finito il tempo buco Bucco Come on Ah no, questo passa direttamente Ok, e... Come la taglio? <ride> eh, lì nella curva è un po' un casino Questo andrò a tagliarlo Qui Questo qua rimane in più Facciamo un brevissimo test Prima cosa da dire è che non è l'equilibrio Accidenti Allora, l'effetto non sembra male, eh a ok, allora eccoci nel logo dell'installazione. Ho dovuto un attimo rimodernare la parete che vedete dietro di me. Ho dovuto ripitturarla, è stato un casino. Però comunque siamo qua pronti per installare il logo allora. Il logo avrà appeso nel muro dietro di me, esattamente dietro di me, eh, dove ci sono quelle rondelle appese al muro. E cos'altro? Del logo praticamente ho solo eh, attaccato le calamite. Eh, non ho mica fatto vedere come avevo fatto, ma sono semplicemente delle calamite fatte un po' a rondelle, spesse circa 7 mm, con una vite e un dado dietro. Roba molto semplice e minimale, però effettiva. Ok, siamo al momento della verità e vediamo adesso come starà il logo sul muro. Ok. Boom. <ride> Come vedete il logo ci sta molto bene, sta sospeso nel modo giusto, appunto le caravite sono abbastanza potenti. Proviamo a accendere la luce. Oh oh! Ho la possibilità di variare il colore. Il mio preferito è anche il blu, spacca, spacca veramente. Il mio preferito comunque è il verde. Siamo dunque giunti alla conclusione di questo video, grazie per aver visto il video e spero che questo progetto sia stato anche di tuo gradimento, sicuramente questo logo farà la differenza nella parete. Che dire, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, è stato un progetto interessante e... Sebbene ci è voluto molto tempo, ne è sicuramente la pena Come sempre lascia un commento e un like, dimmi anche tu cosa ne pensi di questo logo E se sei nuovo da queste parti, considera anche di iscriverti al canale Mi aiuta così a creare contenuti nuovi E cercare anche un po' di variare dalle, dalle solite cover Ti ricordo che ho il server di Discord disponibile Se ti interessa avere le tab delle cover che creo prima della release del video. Ti ricordo che se vuoi puoi ascoltare la mia musica su Spotify e in tutte le piattaforme streaming, e se vuoi seguirmi anche su Instagram sono abbastanza presente anche lì. Comunque grazie ancora per essere passato, noi ci vediamo al prossimo video. Pace!